Bene, allora siamo arrivati qua e adesso iniziamo a, come vi avevo anticipato, ad andare ad un livello di dettaglio maggiore, cioè non parliamo più di diritto d'autore come se fosse un tutt'uno, ma vi avevo già anticipato che i diritti d'autore sono tanti sono classificati secondo un, appunto, tutta un'architettura una, eh, che eh, va conosciuta giusto per muoversi anche lì. Non riusciremo a... Cioè, mh, questa lezione normalmente mi porta via solo la parte su... su l'analisi dei vari diritti, eh, mi porta via a volte 3-4 ore, se la, quando la faccio in università, è chiaro che qua dobbiamo comprimere, andare molto veloce, però iniziamo subito con un impatto visivo abbastanza tosto che è questo, cioè uno schema che viene dal mio libro Capire il Copyright, in cui sostanzialmente vediamo tutti i diritti che eh, la legge italiana sul diritto d'autore prevede, contempla. Probabilmente ne mancano anche alcuni, nel senso che può essere che alcuni mi siano sfuggiti, eh, per sintesi li ho, li ho lasciati fuori. Eh, però vedete che non è poca roba, cioè, e soprattutto vedete che la, la, che, che, che la classificazione parte da una prima dicotomia là in alto, che è quella tra diritti di carattere personale, di tipo personale, e diritti di tipo patrimoniale, e già ci fa capire che il nostro diritto d'autore che è appunto un diritto d'autore non un copyright all'inglese all'angolo all americana ma un diritto d'autore quindi figlio del modello francese è un diritto che ha anche questa componente, una componente personale cioè il diritto d'autore serve il diritto d'autore italiano come quello francese, quello spagnolo, quello tedesco cioè tutti i paesi in cui la, la codificazione civile napoleonica ha esportato il modello francese ehm, è un diritto d'autore che contempla anche appunto una parte di diritti, quelli che vengono chiamati diritti morali, no? cioè un che, diritti che creano un legame, ehm, un legame personale e reputazionale tra l'autore e le sue opere, quindi lo stile, il, modo, il, il pensiero, la, la, la, la filosofia di vita dell'autore viene rispecchiata anche nelle sue creazioni, quindi... Le opere non hanno solo una valenza economica, quindi non è, non è sufficiente pagare i diritti per, avere, eh, per poter poi fare qualsiasi cosa, perché poi c'è nel nostro diritto anche quell'aspetto, cioè del rispettare la moralità, potremmo dire, la, la, la reputazione creativa dell'autore. Cosa non da poco, è abbastanza, passatemi il termine, fastidiosa dal punto di vista giuridico, perché vuol dire che cosa? Vuol dire che l'autore... Non te lo mai davvero di torno, soprattutto perché come vedete i diritti morali, qua c'è scritto, sono inalienabili e inestinguibili. Dopo ci torniamo e eh, vuol dire che appunto essendo inalienabili e inestinguibili, da un lato l'autore non li può cedere perché sono inalienabili e dall'altro sono inestinguibili, cioè durano in eterno in teoria e vengono esercitati dagli eredi finché si riesce a mantenere un collegamento nella... nella, nella Fila diciamo, dei vari eredi, e, e quindi insomma vedete che è una complicazione non da poco. Gli americani hanno un meccanismo un po' diverso, cioè non hanno questo, sostanzialmente il diritto autore americano, inglese, americano, non ha questa colonna e ha solamente le, colonne, le due colonne principali qua in mezzo e la parte qua di fianco sul diritto sui generis, ecocompenso, no scusate, gli americani non hanno neanche il diritto sui generis, che è una cosa tipicamente del, dell'Unione Europea, e l'equo co compenso, vabbè di queste due cose non ne parleremo, non riusciremo ad arrivarci, eco compenso i diritti ossigenes, quindi fate finta che questo, questo non, non è, questa parte dello schema non esista, però sicuramente adesso ci concentriamo sulle tre colonne principali, i diritti morali e poi i diritti che hanno quella invece componente patrimoniale, cioè, la componente, cioè lo scopo di permettere all'autore una remunerazione su, sulle sue opere. E qua, Ripeto, sta a voi capire come autori di opere didattiche quali vi interessa di più tutelare, <ride> ovvero a volte è una questione reputazionale, a volte come dire, non gradite che una vostra presentazione a slide, un vostro video divulgativo venga utilizzato in un certo tipo di contesto o storpiato in un modo tale che sembra farvi dire delle cose che voi non avreste mai detto, tipico esempio di violazione del diritto morale, dei diritti di tipo personale. Altre volte non gradite che qualche, che ne so, società di formazione venda un corso, un corso online, magari anche a pagamento, con un pagamento abbastanza alto, in cui scoprite che c'è tra i materiali didattici una vostra dispensa, un vostro, un vostro video divulgativo, delle vostre infografiche. Ed è quindi in quel caso agite invece sul piano dei diritti di carattere patrimoniale. Ok? Quindi cominciamo a inquadrare più concretamente di cosa stiamo parlando e non rimanere solo sul sul piano teorico. Adesso vediamo un po' di più nel dettaglio come vi dicevo. Eccoli. Ehm. Scusate, sposto di qua perché mi dà fastidio. Ok. Eccolo. Allora, ehm. diritti morali d'autore, come vi ho detto, inalienabili e inestinguibili. Che cosa significano queste due parole? L'abbiamo già detto, in realtà si spiegano anche abbastanza da sole. Eh, cioè non posso cederli non, e non scadono mai ripeto, già queste due caratteristiche creano non poche scocciature dal punto di vista giuridico no? e eh, in, altri, in, altri, in altre parole anche qua posso dire semplicemente un diritto inalienabile vuol dire che non può essere ceduto, per, ceduto in un contratto quindi difficilmente troverete in un contratto da, da, che so, di cessione dei diritti d'autore quindi un, ad esempio un contratto di edizione una clausola, un articolo in cui vi viene chiesta l'accessione del diritto morale perché non avrebbe senso, sarebbe come se non, ci, come non esistesse questo, questo articolo, questa clausola nel contratto e sono strettamente legate alla reputazione creativa dell'autore, abbiamo già detto non sono però così tanti i casi, cioè ecco, sono delle scocciature, possono creare a volte dei, dei, dei problemi lato utilizzatore e possono essere ovviamente di grande aiuto lato autore, a seconda di come si guarda la materia. Però dobbiamo ricordarci che i casi sono questi quattro, non, non tanto di più di questi. Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, articolo 20. Quindi il fatto che l'autore sempre, abbia sempre diciamo, diritto a che la, il suo nome venga collegato alla sua opera. E come vedete, salto di uno, anche nel caso di opere anonime o pseudonime, cioè anche nel caso un autore abbia pubblicato per anni le sue opere come anonimo o come pseudonimo, ha sempre il diritto di rivelarsi successivamente. Quindi vedete perché l'autore non ce lo leviamo mai di torno, perché davvero anche quando l'autore non si è palesato per, per tanto tempo, può palesarsi dopo, può decidere di, di, di collegare le sue opere al suo nome successivamente. E il fatto che questa cosa sia chiamata diritto vuol dire che lui, che la legge, gli, eh, gli garantisce un'azione giudiziaria per fare ciò, per poter agire su questo diritto, azionare questo diritto diremmo noi giuristi. E eh, quello che ho saltato invece, che è probabilmente è quello che, che entra in gioco più spesso, cioè il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, quello che abbiamo detto prima brevemente come esempio, no? C'è il fatto che un autore non gradisca che, che la sua opera venga utilizzata in qualche modo che sia, scusate non utilizzata, che sia modificata in un modo che sia lesivo della sua reputazione d'autore. Provate a pensare quando un'opera può essere utilizzata in modo lesivo della reputazione. No? Io uso un classico esempio che è relativo alla musica classica, scusate il giro di parole. No, la musica classica, io se voglio usare, eh, se voglio suonare eh, Verdi, Rossini o, o Puccini non devo chiedere il permesso ai parenti di Verdi, Puccini Rossini, benché probabilmente esistano ancora e si sappia chi sono no? i parenti di Puccini e di Verdi, insomma sono, sono persone morte a, a inizio del Novecento, quindi eh, sì, probabilmente si conoscono. Ma non, non devo chiedere il permesso perché in realtà è un'opera di pubblico dominio, sono opere di pubblico dominio perché cadute finalmente nel pubblico dominio, cioè vedremo dopo i diritti d'autore, quelli di carattere patrimoniale, eh, a un certo punto scadono 70 anni dalla morte dell'autore, quindi l'opera diventa di, uso, di, di libero utilizzo. No? Però se questo utilizzo va oltre l'aspetto morale, allora davvero gli eredi di Giuseppe Verdi o di Puccini possono farsi vivi e agire affinché io non faccia queste modifiche. Quindi ad esempio storpiare il testo della Ida o della Tosca per farla diventare una cosa non so, ridicola, svilente, volgare, pornografica o addirittura caso che, non è, che, che è successo, sì, anche se non con questi autori, ma simile, per farlo diventare un, un, un, un inno di carattere nazista, neonazista, neofascista. No, quindi utilizzare un brano di musica classica come modificandone magari il, il, il testo per farlo diventare qualcosa di fanatico, di, di, di, di, che viene utilizzato per fare i, i raduni col braccio alzato, ecco questa cosa può essere un classico esempio di violazione della reputazione dell'autore perché? perché Giuseppe Verdi, Toscani, Puccini o Wagner non erano noti certo per essere autori che avevano quel tipo di, di impostazione nonostante abbiano parlato magari della patria della, no, di valori tipici romantici dell'ottocento però ecco, basta a volte cambiare due parole e la patria diventa la nazione il contesto diventa un altro eh, e quindi quella diventa una modifica anche se minuscola che va a toccare un aspetto reputazionale e quindi lì entra in gioco un diritto morale anche se il diritto d'autore, quell'altro, diciamo, quello di carattere, eh, di carattere economico patrimoniale, è scaduto da tempo. Eh, L'ultimo diritto, il diritto di, di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, cioè è previsto nella nostra legge che addirittura l'autore si penta della pubblicazione dell'opera ma deve ovviamente addurre ehm, le Gravi ragioni morali, cioè, vabbè, non possiamo fare troppo, cioè, se no, perdiamo troppo tempo, però deve eh, dimostrare che sono, so, so, sono sopraggiunte gravi ragioni morali che fanno sì che, insomma, che quella opera lui non la voglia più diffondere. No? Un esempio veloce: so, un'autobiografia un ehm, in cui non so, un cantante, un calciatore parla di suo, di suo padre come modello di moralità. Ehm, e poi dopo la pubblicazione del libro scopre che quel suo padre in realtà era un boss mafioso, un delinquente, arrestato. E, okay, allora in quel caso insomma, pensa che forse sia più conveniente ritirare l'opera dal commercio perché non rispecchia più quello che lui pensa e quello che lui sente. Ecco, in quel caso la legge addirittura prevede questa opzione. E quindi vedete come questi diritti non hanno nulla a che fare con l'aspetto patrimoniale. A volte addirittura sono degli autogol dal punto di vista patrimoniale perché soprattutto in quest'ultimo caso che vi ho citato il cantante calciatore che vuole ritirare l'opera dal commercio deve assumersi addirittura le spese per il ritiro dell'opera dal commercio quindi deve rimborsare gli editori, i distributori che hanno investito su quell'opera cosa che appunto non è da poco passando invece sul piano patrimoniale quindi vediamo quei diritti che invece fanno, vanno nella direzione opposta cioè servono all'autore per remunerarsi cioè per cercare di monetizzare, come si usa molto adesso, monetizzare la sua creatività, cioè ehm, riuscire a ehm, sfruttare il diritto d'autore in un'ottica di rientro economico. Infatti si chiamano diritti esclusivi di utilizzazione economica. Esclusivi perché? Perché il loro lavoro è proprio quello di creare un rapporto di esclusiva, cioè di eh, escludere alcuni soggetti dall'utilizzo e dall sfruttamento delle opere. Cioè io ho un diritto esclusivo vuol dire che sono io l'unico soggetto che può avvantaggiarsi economicamente di, quel, di quell'opera. Quando si dice che quel cantante ha firmato l'esclusiva con quella casa discografica vuol dire che per tutta la durata del contratto lui si è legato in modo esclusivo, cioè solo con loro, escludendo quindi tutti gli altri per la produzione dei dischi, dei, dei, dei brani musicali. Questi sono, vedete, alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro. Cioè, alienabili, esattamente il contrario di quello che abbiamo detto di diritti morali, cioè nascono questi diritti proprio per essere alienati, cioè per essere ceduti ad altri soggetti. Ok? E' guai se non lo facessero, perché cioè, il loro lavoro è quello, cioè io faccio contratti di diritti d'autore, faccio contratti di, di edizione, proprio perché grazie alla cessione del mio diritto, l'editore mi dà in cambio una royalty, mi dà una, una remunerazione sull'utilizzo delle opere ok? scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, cioè vuol dire che io addirittura posso scegliere di tagliare la torta a fette più piccole cioè di scomporla in modo tale che ho più fette di, cioè, e le vendo a più persone quindi guadagno di più no. decido di fare non so, un romanzo e poi faccio dei contratti con le varie agenzie per le traduzioni quindi ho un contratto per la traduzione in tedesco con una casa editrice tedesca, ho un contratto per la traduzione in spagnolo con una casa, una casa editrice spagnola e poi magari con un'altra casa editrice argentina per, per l'edizione, quindi posso tagliarlo a fette più piccole a seconda di quanto riesco a essere abile nel, nel fare mercato dei miei diritti. E, ehm, durano fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, ecco come vi dicevo prima a differenza, dei eh, diritti dei cosiddetti diritti morali questi invece non hanno, eh, che non hanno scadenza questi invece hanno una scadenza che è di 70 anni dalla morte dell'ultimo autore attenzione, cioè non dalla pubblicazione eh, dalla morte, quindi vuol dire che a volte sono tantissimi anni in più, cioè un autore molto giovane che crea un'opera a, so, a 20 anni un musicista molto bravo che a 18 anni ha scritto già un'opera un brano musicale molto, molto famoso e poi campa fino a 90 o fino a 95 anni vuol dire che lui ha 75 anni durante tutta la sua vita di tutela più altri 70 arrivando ad un totale di 105, 140 anni 145 anni quindi un, quasi un secolo e mezzo di tutela ok quindi è tanta roba c'è cioè, il diritto d'autore è lunghissimo cioè, quindi anche se si dice che a un certo punto scade in realtà è quasi eterno, nel senso che poi ci sono vari modi per allungargli la vita a parte che adesso stanno discutendo di portare i 70 anni a 90 e eh, questa cosa temo che prima o poi riescano a farla ehm, ciò nonostante fino adesso la regola è quella quest'anno, tra l'altro scusate i 70 anni partono sempre dal primo gennaio di ogni anno, quindi bisogna calcolare l'anno intero, l'anno solare intero quindi a volte sono 71 no? nel senso che se un autore muore il 2 di gennaio bisogna far passare tutto quell'anno e poi si iniziano a contare 70 e infatti quest'anno, il primo di gennaio se andate sulla mia pagina Facebook c'è ancora il video ho fatto una diretta alle ore 12, alle 24 e 30 cioè di notte, perché tanto eravamo a casa faccio una diretta per annunciare che quest'anno è un anno particolarmente d'oro per il pubblico dominio perché sono caduti in pubblico dominio eh, nomi come Cesare Pavese, Trilussa eh, Orwell eh, un'opera di Fitzgerald Vabbè, un, un bel po' di autori di, di opere letterarie interessanti Adesso dovete andare a leggere la, la, la, la, il mio post <coughs> anche degli scienziati dei sociologi che hanno scritto opere di un certo peso e non, è, non, non tutti gli anni sono buoni eh, ma ogni, ogni tanto, quest'anno nel, nel 1950 sono morti molte persone molti intellettuali, molti autori importanti e quindi il primo gennaio del 2021 questi sono caduti in pubblico dominio aggiungo che è dell'ultimo autore perché, perché il, il, non sempre le opere si fanno da soli, quindi bisogna aspettare che muoiano tutti gli autori motivo per cui tutte le opere firmate da Lennon-McCartney, no? i due autori dei brani dei Beatles, di, di quasi tutti i brani dei Beatles, ehm, in realtà noi non sappiamo quando scadranno i diritti, perché? perché è ancora in vita Paul McCartney. Quindi anche se John Lennon è morto nell'80, in realtà i 70 anni non sono ancora partiti. Cioè non, non possiamo ancora iniziare a contare. Quindi anche gli eredi di John Lennon, si avvantaggiano della buona salute di Paul McCartney, detto in battuta ovviamente, però è così. No, quindi Più campa Paul McCartney, più mangiano anche gli eredi di John Lennon. E questo non è da poco, perché adesso facendo l'esempio delle opere letterarie, quasi sempre l'opera letteraria è scritta da una persona sola, ma se andiamo sulle opere cinematografiche, le opere musicali, dove invece è più facile che ci siano più autori, diventa una complicazione non da poco perché vuol dire che se io voglio verificare la caduta in pubblico dominio di quell'opera devo essere sicuro che siano morti tutti gli autori e non è una cosa da poco andare a verificarli tutti adesso vi ho detto Lennon McCartney, grazie, vado su Wikipedia vado a vedere quando sono morti, vedo che uno è ancora vivo e quindi finisce il gioco quando abbiamo a che fare con autori, con opere un po' più di nicchia un po', più, un po meno note ecco che si pone il problema di avere la certezza di avere l'informazione corretta della loro morte della scadenza dei diritti cosa non sempre appunto agevole chiuso il discorso mh, vabbè, eh, vi facevo notare che qua in basso vengono chiamati diritti d'autore in senso stretto nel senso che mh, vengono chiamati anche così diritti d'autore semplicemente anche quelli morali sono diritti d'autore ciò nonostante ehm, ciò nonostante non vengono nel gergo comune, non vengono mai considerati perché tanto non rientrano nei, nei, nei, nei contratti, no? quindi non troverete mai un contratto in cui si dice ah, guarda ho ceduto i miei diritti morali d'autore e quindi è chiaro che se vi, parlo, vi chiedono di cedere i diritti d'autore si stanno comunque riferendo a questi, quelli di carattere economico, ecco perché poi sono in senso stretto considerati i diritti d'autore. Eh, scusate dicevo ehm, Guardiamoli velocemente, sono questi, il diritto di pubblicare l'opera, cioè questi, allora, riportandolo alla vostra realtà, questi sono tutti i diritti che quando voi create una risorsa didattica, un contenuto didattico originale vostro, quindi di cui siete autori, la legge automaticamente vi attribuisce, quindi la legge vi attribuisce tutto questo questa parentesi graffa di diritti, questo fascio di diritti, automaticamente, senza dover fare nulla. Quindi diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riprodurre l'opera, cioè allora, il diritto di riprodurre l'opera è quello che gli americani chiamerebbero copyright, il diritto di fare copie, di, far, di riprodurlo, il diritto di trascrivere l'opera, quello che dicevamo prima, cioè il diritto di so, sbobinare questa mia lezione, no? sbobinare questa mia lezione è una trascrizione e quella roba lì ho, ho io, su quella roba lì ho io il diritto cioè se, voi, se uno di voi fa la trascrizione di questo mia, mio webinar in realtà mi deve chiedere il permesso se poi la vuole sfruttare, la vuole diffondere okay? il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera è il diritto che si paga alla SIAE quando si, si fa un'esecuzione un in pubblico si fa un concertino si fa una rappresentazione teatrale no? tutto ciò che Viene fatto di fronte a un pubblico, compresa anche una lettura in pubblico, cioè una lettura di un romanzo o di un libro di poesie di fronte a un pubblico genera, articolo, genera il diritto all'articolo 15 e in teoria richiede il pagamento della CIA, salvo poi appunto in alcuni casi essere esentati. Il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico che è il diritto tipico del mondo di internet, cioè non tanto il comunicare in streaming ma metterla su un server e lasciare che chi, chi, la vuole poi fruire, che chi ne vuole fruire la vada a prendere e la vada a scaricare o la vada a vedere quando, vuole, quando gli è più comodo. Quello è il tipico diritto che entra in gioco nel mondo di internet. Il diritto di distribuire l'opera che è un diritto fondamentale soprattutto nel mondo pre-digitale, cioè dove, dove ci sono anche adesso ancora le copie fisiche, quindi il diritto di farne distribuzione è fondamentale, cioè io che l'ho visto sulla mia pelle con i miei libri, distribuire un libro è un lavoraccio se non sei sotto una grande casa editrice, quindi avere la possibilità di cedere questo diritto ad una casa di distribuzione eh, che ha una bella rete di distribuzione ti permette di far arrivare il libro a un pubblico più ampio. Però ovviamente questo diritto costa e quindi diventa oggetto di contrattazione. Ehm, il diritto di tradurre, vedete, articolo 18 comprende tre diritti separati, che sono tutti sotto lo stesso articolo. Il diritto di tradurre l'opera, il diritto di fare modifiche e rielaborazioni dell'opera e il diritto di pubblicare le opere in raccolta. Quindi, vabbè, traduzione si capisce da solo: modificare e elaborare vuol dire, ad esempio, fare un remix, fare. Una rielaborazione teatrale di un testo letterario fare un, um, uh, uh, da una, da un da una presentazione a slide come le mie tirar fuori una sorta di infografica o di, di farne un video divulgativo queste sono tutte forme di rielaborazione creativa quindi così, quelle che gli americani chiamerebbero opere derivate perché dopo ce lo troviamo la parola opera derivata ce la troviamo quando parleremo di creative commons poi Scusate, dicevo invece poi il diritto di pubblicare l'opera in raccolta è il diritto che entra in gioco quando eh, facciamo una raccolta, quindi ad esempio un, eh, partecipare a un convegno di cui poi vengono fatti, eh, le, viene fatta la pubblicazione con gli atti del convegno. No? Ecco, io come autore del mio testo posso decidere o meno se cedere questo diritto, perché magari gli altri, di convegno, gli altri partecipanti a questo convegno mi stanno antipatici, io non voglio che la mia opera vada... Eh, vada insieme a quella di altri voglio fare una mia raccolta e tenerle sempre insieme a, a opere di, di, di, di, mia, di mia firma okay? questo è un diritto che la, legge, che la legge prevede come ad esempio fare le raccolte musicali no? le cosiddette compilation mettere insieme brani musicali su, su un unico supporto vuol dire che il produttore deve farsi dare questo articolo 18 questo, articolo, questo diritto da parte di tutti i titolari, titolari di, di, di, di diritto d'autore e infine il diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio il prestito, che è il diritto che insomma, adesso siamo un po', cioè, passa tutto attraverso internet, quindi una volta c'erano, vi ricordate, le videoteche, le mediateche in cui andavi, pagavi un tot e noleggiavi il, il VHS o il DVD o il Blu-ray, e quello generava tutto un mercato ed era basato su questo articolo 18bis sostanzialmente. Eh, e infine il diritto di seguito sulle, sulle vendite di opere d'arte di manoscritti. È uno strano diritto su opere che non hanno copie, però vabbè non ce ne occupiamo in una sede come questa. Altra slide, cioè il passaggio, la, la, diciamo, l'ultima gamba dello schema, ovvero i diritti cosiddetti connessi, connessi a cosa? connessi, lo vediamo qua in basso, connessi all'esercizio dei, dei diritti di utilizzazione economica, l'asterisco, no? Ehm, perché sono in effetti connessi a quelli che abbiamo letto finora, cioè ai diritti d'autore in senso stretto, ai diritti di utilizzazione economica, cioè l'attività che fanno questi soggetti titolari di diritti connessi è un'attività strettamente legata alla produzione di opere creative, anche se non è una vera e propria attività autorale, cioè non è un'attività di creazione di opere, ma è più un'attività, come vedremo, di o confezionamento o di diffusione messa a disposizione del pubblico delle opere. E infatti, come vedete, parliamo di produttori, fonografici, emittenti radiofoniche televisive, artisti, interpreti, esecutori, cioè soggetti che lavorano e mettono a disposizione del pubblico opere che sono state però create e scritte da altri. No, il produttore discografico è colui che finanzia e incide un disco ma non è l'autore delle canzoni. Quindi sono due soggetti separati e hanno ciascuno un loro diritto. Quindi se io riproduco i brani dei Beatles, oltre a dover tenere in conto i diritti di Lennon McCarthy che hanno scritto la canzone, devo tenere in conto anche i diritti di George Harrison e, e Ringo Starr che hanno suonato e sono artisti interpreti ed esecutori anche loro e anche i diritti del discografico che ha seguito e eh, finanziato l'incisione del brano su un supporto. Ok, Quindi abbiamo già, vedete, tre strati di diritti sullo stesso tipo di opera, cioè su un, unico, su un brano musicale, su un'opera discografica, un brano quindi inciso su supporto, abbiamo già questi tre strati. Il diritto degli autori, il diritto degli interpreti e, e esecutori e il diritto del produttore fonografico. Quindi vedete come si sta complicando tutta la, la, la faccenda. Eh, non so quanto voi come autori diventerete anche produttori delle vostre opere, però insomma chi di voi... ci sono un sacco ad esempio di, di, di musicisti che fanno musica elettronica utilizzando apparecchiature digitali e fanno tutto sono autori sia della parte musicale sia del testo sono interpreti perché suonano e programmano le varie parti e poi sono anche diciamo produttori perché creano diciamo il supporto su cui poi viene cioè, diciamo fissano su una registrazione e creano il file che poi viene diffuso e quindi hanno tutto il fascio dei diritti in altri casi invece no abbiamo soggetti che si sovrappongono e quindi la questione anche dal punto di vista contrattuale diventa più complicata. Questo però comporta un'altra problematica e ci spostiamo adesso dal lato degli utilizzatori, cioè quando voi realizzate un video divulgativo, no? classico video che faccio per i miei studenti e che poi deve essere messo su YouTube, a volte alcuni, alcuni vostri colleghi mi hanno detto eh, ma come io ho preso ho fatto un video per l'open day della scuola oppure un video in cui gli studenti parlavano di un loro progetto e come accompagnamento musicale ho pensato di metterci sotto un brano di, di, di Vivaldi, no? quindi un, un pezzo delle quattro stagioni, quindi un... un um, un brano che è indubbiamente di pubblico dominio e infatti su questo non ci piove. Vivaldi è caduto in pubblico dominio, è morto nel 1700, quindi non c'è dubbio che, non, che siano passati 70 anni dalla sua morte. Qual è il problema? Che ci sono i diritti comunque di coloro che suonano e di coloro che hanno inciso. No, quindi se io prendo il primo cd che ho in casa e prendo la registrazione da lì, può essere che YouTube me la segnali comunque come violazione di copyright. Non tanto perché ho violato i diritti di Vivaldi, ma perché ho violato i diritti del tizio, dei violinisti, del direttore d'orchestra e, e del discografico che hanno registrato l'opera. Quindi è una bella rottura di scatole, lo capisco. Infatti bisogna andare a chiedere, cioè se vogliamo fare questo tipo di attività, è meglio andare a pescare i brani musicali da banche dati, da, da repository, che ce ne sono alcuni anche online fatti molto bene, e che sono liberi sotto tutti i fronti, cioè dove anche il fonogramma è libero, non solamente l'opera, ok? Quindi anche la registrazione è libera. Allora in quel caso in teoria non dovrebbero farmi storie. Però vedete come cominciamo a vedere le varie sfumature e, e, e, e sovrapposizioni. Non li abbiamo ancora analizzati tutti bene, quindi faccio passare la slide velocemente. Dicevamo, il diritto del produttore fonografico l'abbiamo capito. Come anche il diritto del produttore cinematografico e audiovisivo, cioè è la stessa cosa solo che è nel campo del, della cinematografia. Nella cinematografia chi sono gli autori? Gli autori sono in un, in un, opera, in un film, l'autore è il regista, l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura principalmente e anche in alcuni casi l'autore delle musiche originali. Quindi gli autori sono queste quattro persone, ma... Oltre a queste quattro persone c'è il produttore, che ha un suo diritto separato. I diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, stesso discorso, no? in un'opera ehm, destinata alla trasmissione tv o, o radio, ci saranno sicuramente gli autori, quando guardate qualsiasi tipo di programma, dal telegiornale al, a, a un programma di intrattenimento, se guardate alla fine quando passa un titolo di coda arriva la parte in cui si dice un programma di, e vuol dire che questi sono gli autori, cioè un programma di indica gli autori del programma, coloro che scrivono i testi, che decidono cosa si dice, chi deve parlare, a che ora deve parlare, a che ora passa la pubblicità e via dicendo. Però poi ci sono i, te, ci sono i diritti, cioè diritti dell'emittente, quindi Mediaset o, o Rai o BBC o CNN e via dicendo, che hanno un diritto a sé stante che è questo. I diritti degli artisti, interpreti e esecutori, li abbiamo detti prima quando abbiamo parlato di Ringo Starr e, e di George Harrison. Eh, un diritto che non deve, adesso vi ho fatto un esempio che può essere forbiante, perché vi ho citato Ringo Starr e George Harrison che sono, diciamo, i due Beatles minori, non me ne vogliono i fan dei beat, però insomma è un po' così, no? Ma ci sono casi in cui addirittura è il contrario, cioè casi in cui l'interprete è più famoso del, dell'autore. Se io vi dico Lady, no, beh, Lady Gaga è anche autrice, in effetti quindi non vale, no? però Beyoncé, oppure Rihanna, oppure Justin Bieber, questi nomi grossi della musica pop dei giovani di oggi, sono grandi interpreti, ma quasi mai autori dei loro brani. Quindi noi sappiamo, da, sappiamo tutti chi è, non so, Rihanna, chi è Britney Spears, ma se vi dico chi è, ditemi il nome dell'autore di uno dei suoi brani, nessuno parla, perché nessuno sa davvero chi li ha scritti. Devo andare su Wikipedia o sulla copertina del disco e andare a vedere chi sono gli autori. E sono a volte personaggi non, non particolarmente noti. Ok? E anche lì, quindi vedete, se... Classico esempio che mi conferma che questi qua si chiamano connessi questi diritti, ma non è che siano minori. Quindi anche nell'ambito del fonogramma, del, del, del, del diritti del discografico, dell'emittente radiofonica e televisiva, a volte pesano addirittura di più questi che, che quelli degli autori, no? Nell'esempio radiofonico televisivo, è sempre così, cioè gli autori del programma di Jerry Scott e di Bonolis, pochi sanno chi sono. Chi pesa lì, cioè chi decide se quell'opera quel, quell possa andare su YouTube o meno, su qualche sito internet, è Mediaset, cioè è l'ufficio no, diritti della, della casa di, di, di, di, di emittente radiofonico televisiva. Poi vabbè, abbiamo altri tipi di diritti che interessano un po' di più la vostra attività direttamente, che sono, vedete, quelli relativi alle opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, cioè... Opere che sono di autori caduti in pubblico dominio, che però vengono pubblicati dopo la caduta in pubblico dominio. caso non così frequente, però può succedere. Eh, diritti relativi alle edizioni critiche o scientifiche di opere di pubblico dominio, quindi un caso simile, però l'opera è la stessa, cioè faccio so, l'ennesimo commento a, a, ai Promessi Sposi, i Promessi Sposi sono in, eh, in pubblico dominio da un bel po', ciò nonostante... Se io faccio un'edizione critica, quindi, eh, non so, riorganizzo il testo, aggiungo delle note in pagina o meglio, ho un diritto che è di edizione critica. Eh, I diritti relativi ai bozzetti scene teatrali, i diritti relativi alle fotografie, che non sono quale opere fotografiche, perché nella legge italiana abbiamo una distinzione tra opera fotografica, che è tutelata da diritto d'autore pieno e semplice fotografia che è tutelata dal diritto connesso purtroppo in un corso come quello di oggi non riesco ad andare ad un livello di dettaglio maggiore per farvi capire meglio questa distinzione vi rimando ad un video che ho fatto poche settimane fa che trovate sul mio canale YouTube che spiega bene la differenza diritti relativi alla corrispondenza epistolare i diritti relativi al ritratto che sono i cosiddetti diritti d'immagine questi li rivedremo quando parleremo del quando parleremo della privacy la prossima volta cioè è un punto di contatto diciamo tra i, i, il mondo dell'ambito del copyright e del diritto d'autore e l'ambito della privacy perché nei, cioè, le persone che si fanno ritrarre in una fotografia o in un video hanno diciamo sia un diritto connesso come articolo 86 della legge sul diritto d'autore ma anche il diritto all'immagine in quanto immagine Tutelata anche come dato personale, questa cosa la spiegheremo meglio la prossima volta, però ecco, per adesso tenetevela lì per farvi capire: cioè, i, i diritti relativi di al ritratto sono i diritti di coloro che vendono la loro immagine per lavoro, cioè pensate ai testimonial della pubblicità, no? Alle fotomodelle, no? fotomodelle fotomodelle, che si fanno ritrarre con eh, la, la borsa nuova di Gucci, no? Cioè la modella X, la, la, la, non lo so. Eh, Naomi Campbell che si fa ritrarre con la borsa, lei ovviamente è un personaggio riconoscibile, è un volto noto e tu stai pagando la sua notorietà, stai pagando la sua faccia, lei non sta interpretando un'opera, è solamente in posa di fronte a una macchina fotografica, il diritto d'autore su quella foto è del fotografo, cioè il vero diritto d'autore è quello del fotografo, che in realtà quasi nessuno sa chi è, ma tutti sanno chi è la modella fotografata, che ha un diritto connesso. Quindi altra prova di quello che dicevo prima, del fatto che il diritto connesso a volte dal punto di vista economico addirittura pesa di più del diritto d'autore. Quindi non è il suo fratello povero, ecco. Vabbè, e poi l'ultimo punto, i diritti relativi ai progetti per lavoro di ingegneria, insomma, non ci interessa molto. Vediamo l'ora, ok.